I galleristi fra gli stand di arte fiera a Bologna che oggi chiude la 32esima edizione, quest'anno gli organizzatori hanno brindato ad un più 5% di visitatori, un numero e un segnale che l'attenzione verso questo settore cresce e non solo... Gli occhi di critici, artisti e galleristi che guardano con passione le opere esposte. C'è anche chi investe, chi è mosso non tanto dall'istinto, dall'emozione, dalla creatività, quanto piuttosto dal valore, plus valore, di un'opera. Niente di male, l'arte è un'industria e spesso un rifugio per tanti portafogli. Tanti, ma comunque un un'elite. Cifre più zeri hanno soltanto fatto sognare molti appassionati. Stefano Totoro, GR24, Il Sole 24 Ore, Bologna. È tutto per questa edizione di GR24, vi lasciamo a viva voce il notiziario, torna alle 10. A Verona dal 7 al 10 febbraio 2008.